Ferdinando Pivetta, ergonomo posturale, tempo di vacanze, tempo di estate, insomma in tanti magari eh, riscoprono anche il piacere di fare lo sport, però tante volte sport è anche associato a dei dolori alla schiena. Quali consigli si sente di dare, lei che è un esperto? Beh, allora, Innanzitutto direi che sì, l'estate è fatta fatta di sport, però bisogna ricordarsi che chi durante l'anno non ha fatto nulla e poi all'improvviso va in vacanza e si scopre sportivo ecco, lì bisogna stare molto attenti perché il nostro corpo bisogna avere dei adattamenti adattamenti hanno bisogno di tempo e poi i sintomi che possono essere generati sono tanti molti scambiano sintomi che sembrano di origine clinica quindi un problema di tipo ortopedico o, o, o legato a un problema labirintico okay? non sono in realtà veri sintomi clinici sono sintomi di tipo posturale tra i più comuni, diciamo, il mal di schiena il mal di collo, le mi fanno male cervicale, fra, frase classica, tipica, Beh, sono, sono problemi che vengono generati, sintomi che vengono generati non per forza da un problema clinico e quindi da una, da una malattia diciamo. E tra i più comuni direi il mal di testa, sono quelle cose che uno pensa siano solo, che si possono guarire esclusivamente con il farmaco, in realtà il mal di testa... E I miotensivi sono problemi posturali e il farmaco allevia al momento il sintomo ma nel tempo si ripresenta e soprattutto il farmaco non serve più, bisogna usare un farmaco sempre più forte ma ci sono anche i problemi di bruxismo, cioè i denti che si, si sfregano i denti di notte o la finta labirintite, cioè quel sintomo di capogiro ma uno non cade e potrei dire anche legato al tratto alto dei problemi posturali sono ehm, il tunnel carpale piuttosto che il dito a scatto eh, ma nella, potrei anche dire che la luce valgo ha anche un problema di tipo posturale, un problema di tipo biomeccanico cioè il nostro corpo viene usato in maniera impropria e presenta poi dei sintomi perché la meccanica non è utilizzata nel modo in cui dovrebbe essere eh, usata quindi come è stata programmata quel cervello non ci regola in maniera corretta ecco il mio, il mio lavoro consiste nel fare un'analisi un'analisi biomeccanica quindi prendere e registrare dei dati, confrontarli con i dati di normalità e poi eh, far sì che questo cervello regoli in maniera diversa quel corpo attraverso dei supporti che possono essere d'aiuto. Poi ci sono delle attività legate anche all'attività ginnica che può essere utile, ma fondamentalmente pensare che l'attività ginnica possa risolvere i problemi posturali è assolutamente sbagliato, o perlomeno ti può aiutare lì per lì, ma non è eh, la, via, la, via, la via più giusta. Ecco, eh, la postura non va in vacanza, ovviamente. E, secondo il suo punto di vista, insomma, eh, anche sotto l'ombrellone, piuttosto che nel classico bagno estivo, eh, quali sono gli accorgimenti che uno non dovrebbe mai dimenticare? Allora, eh, se uno ha voglia di fare qualcosa, innanzitutto la passeggiata è di rigore, ma dobbiamo ricordarci che deve essere una passeggiata, non una maratona. Perché poi andiamo al mare e ti fai prendere un po' la mano, allora cominci a camminare, non fai più mezz'oretta, ti spinge un'ora, un'ora e mezza. La faccio il mattino e la faccio anche il pomeriggio ed è sbagliato. La nuotata in acqua, in mare va benissimo, ma non di due ore. Si va dentro, si fa una nuotatina, ok? si esce ed è più che sufficiente fare la nuotatina di dieci minuti per chi non fa mai attività. Altra cosa per chi invece fa un'attività regolare sportiva durante l'anno, ma fondamentalmente sotto l'ombrellone la cosa migliore è la passeggiata, giocare con, con le bocce, con i figli e divertirsi in questo modo. Questa è la cosa migliore, anche perché le vacanze sono fatte per rilassarsi, per arrivare a casa riposati, non più stanchi dalla partenza.